Ora voglio mostrarvi come realizzare questa maglia da poter indossare sopra dei fuson che io ho deciso di chiamare maglia Prisma blu Per poterla realizzare ho unito tra di loro due eh, filati diversi e sono il filato della lana gatto linea calico e il filato della Mistrico Filati linea baci rubati. Io ho optato per questi due colori, del, queste due tonalità del blu. Vi ricordo che il calico è 50 grammi, è 50 grammi ed è formato dal 50% lana e 50% acrilico, mentre il baci rubati è sempre da 50 50 grammi, ma è formato dal 97 microfibra e 3 il lame e come vi ho detto io ho optato per questi due colori perché mi piaceva il contrasto che dava il baci rubati scuro rispetto al colore più chiaro del blu del calico per quanto riguarda altri accostamenti però voglio mostrarvi due o tre che trovo veramente carini i due sono molto uguali tra di loro quindi ve li faccio vedere molto ed è se siete del tipi romantici quindi vi piacciono le colorazioni un po più uh, tono su tono vi consiglio questi Due, quindi rosa con i baci rubati rosa o il bianco del calico col baci rubati bianco in modo da avere un tono sul tono e anche eh, le strisce che luccicano rispetto eh, brillano di meno si notano meno ma hanno sempre quella tonalità che stacca comunque un pochettino mentre se volete creare proprio un vero distacco un altro filato che vi consiglio: cioè un altro accostamento che vi consiglio è questo, che è formato dal grigio scuro del calico e il nero eh, tono con il lame nero tono su tono. Questo vi permetterà di avere le strisce che invece risaltano maggiormente. Potreste fare anche l'inverso, ossia utilizzare il lana gatto color nero e il baci rubati color grigio scuro con il lame argentato. Quindi veramente vi potete sbizzarrire a unire tra di loro i colori che più vi piacciono. Per quanto riguarda la quantità: Uh, io ho utilizzato 300 grammi del calico e 50 grammi del baci rubati mentre per una taglia M vi occorrono 350 grammi del calico e 100 grammi del baci rubati per una taglia L invece 400 grammi del calico e sempre 100 grammi del baci rubati e io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del 4,5 mezzo. In descrizione come sempre vi lascio il link al sito filati Elsa da cui potete appunto acquistare i miei stessi filati nei colori che più vi piacciono un'altra cosa da dirvi è che la lavorazione parte dal sotto e sono tre giri che vanno sempre ripetuti e che danno vita a questo particolare eh, lavorazione che sono dei piccoli prisma e io trovo molto carini ho optato per una lavorazione forata perché comunque stiamo andando incontro alla primavera quindi non volevo una, una lavorazione troppo chiusa ma comunque una una maglia che potessi indossare sopra dei Fuson, come lo sto facendo adesso, e con sotto un top a fascia, come lo sto facendo adesso, in modo tale da poter sfruttare eh, questo maglioncino, comunque in lana, nel periodo di maggio-aprile con sopra una bella giacchetta nera o una giacchetta eh, di un altro colore, che può essere qualcosa come blu, che ho anche quella. Quindi mi raccomando, quando scegliete il colore per poter realizzare la maglia, pensate anche a questo, la giacca, da poterci abbinare sopra. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferuzzare oppure potete adagami su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio e vi ricordo sempre che da oggi mi potete contattare per avere la, um, questa maglia o anche altre creazioni che ho fatto personalizzate, nel senso non avete tempo, non sapete come fare, posso realizzarvela io basta che mi mandate tutte le vostre misure detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial per Realizzare la nostra maglia, io utilizzerò due filati, il filato della lana gatto linea Calico e il filato della Mistrico Filati linea Baci Rubati. Lavorerò principalmente con il filato Calico, del baci rubati ne userò po pochissimo perché farò soltanto una striscia ogni tanto del mio motivo per poter dare un po' di brio a questa maglia non farla tutta monocolore. Quindi iniziamo. Io lavorerò con un centro del 4,5, e mezzo. Ho montato 135 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si Tiene sul multiplo di 3 e si inizia da sotto per una taglia M. Io vi consiglio di montare almeno 4, se non anche 5 motivi in più. Per una taglia L andate a montare, eh, io direi 10 motivi in più. Quindi tenendo presente che il multiplo è di 3. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta quindi una, due e tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Entrò nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, come vedete, ecco qua sono tutti i ventagli, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima e ne va a fare il secondo giro e realizziamo due catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle 1 e 2 salto, salto, vado direttamente scusate dove ho la maglia alta successiva e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda maglia alta del ventaglio e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle 1 e 2, e di nuovo vado dove ho la prima maglia del ventaglio e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda maglia alta del ventaglio e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro, una maglia alta non chiusa. Vado a maglia alta successiva, una seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 2 catenelle. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1, 2.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 2 catenelle e continuo così per tutto il terzo e ultimo giro. Terminato il terzo vi farò rivedere come fare il primo e poi vedrete che la lavorazione vi porterà a realizzare dei piccoli prismi, se vogliamo chiamarli così. Eh, quindi adesso continuo a lavorare il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il primo. Sto terminando anche il terzo e ultimo giro. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima, quindi ritorniamo a fare il primo giro, che vi ricordo era 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, si prende il filo e si rientra nella maglia alta. Prendo il filo e vado a fare il ventaglio sopra la maglia alta successiva, quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta continua così quindi questi ripeto sono i tre giri che andremo sempre a ripetere io continuerò a farli vi dirò poi ogni tot quanto ho cambiato per mettere i baci rubati e quanti motivi ho fatto per arrivare agli scalfi sono arrivata all'altezza degli scalfi e come potete vedere sono andata anche a cambiare il filato nel senso in questo modo ogni volta che ho fatto quattro motivi il quinto lo sono andata a fare col baci rubati però facendo soltanto il primo e il secondo giro e poi sono tornata a lavorare normalmente con l'altro filato quindi ogni vedete quattro motivi 1 2 3 e 4 il quinto lo iniziavo facendo il primo e il secondo giro con il baci rubati e adesso come vi ho detto ho fatto 13 giri in totale e sono andata a mettere i miei marcatori per mettere i marcatori ho contato il gruppo il, le maglie alte e ne ho un totale di 45, quindi ne ho messi 23 avanti e 22 dietro. Vi ricordo che quello dispari va sempre messo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. E sono andata a mettere il marcatore tra la prima maglia avanti e la prima maglia dietro, quindi vedete, è qui tra l'ultima maglia avanti, quindi la 23 e l'ultima del dietro, quindi la ventiduesima. Adesso possiamo andare a fare sempre il nostro ehm, motivo però in giri di andata e ritorno. Per lavorare in giri di andata e ritorno, lavoreremo in questa maniera: il primo giro vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente nella maglia alta, successiva e vado a lavorare i miei ventagli. Quindi, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione. Rientro, un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a lavorare normalmente il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando il primo giro, come potete vedere mi manca l'ultima maglia alta prima del marcatore, quindi vado e vado a fare una maglia alta in questa maniera. Mi giro con la lavorazione, e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta quindi una, due, e 3. 3 catenelle di separazione, scusate, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. E vado adesso a lavorare normalmente le due maglie alte chiuse insieme. Quindi vado dove ho la prima maglia alta, quindi dopo quella successiva, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo. Vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella seconda del ventaglio e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, e continuo così, quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo giro. Sto terminando anche il secondo giro, vado a fare le ultime due maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella prima maglia alta e faccio una maglia alta non chiusa, entro nella seconda e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, entro nella terza catenella di separazione, di che come aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Adesso mi giro con la lavorazione. E vado a fare il mio terzo e ultimo giro e andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 2 catenelle vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme realizzo una maglia alta e continuo così per tutto il terzo giro e poi si ricomincerà da capo come mi ho fatto il primo giro naturalmente quindi io adesso quindi dicevo, continuerò così per tutto il terzo giro e poi si riparte dal primo giro. Mi raccomando, se state facendo come me, a ah, questo giro, quello, eh, il, il primo moti il motivo che andremo a ripetere lo dovremo fare con i baci rubati, perché questi sono già quattro motivi, quindi il quinto motivo lo sto facendo col baci rubati. Detto ciò, naturalmente, vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro per arrivare all'altezza delle spalle, faremo la stessa cosa dietro e poi andremo a fare le maniche. Allora ho terminato la parte dietro e la parte avanti della maglia, allora ho ripetuto il motivo 1, 2, 3 volte però quando sono andata a fare il quarto motivo ho fatto soltanto il primo giro e in realtà non per tutta la lunghezza come potete vedere qui io ho fatto il primo giro del mio quarto motivo ho fatto soltanto 4 eh, ventagli e ho terminato con la maglia alta stessa cosa da quest'altra parte ho fatto la maglia alta iniziale 4 ventagli, ho terminato con la maglia alta mentre dietro ho fatto il quarto il quarto motivo quindi il primo giro del quarto motivo tutto intero questo mi permetterà di avere uno scollo più um, ovale, quindi non tirato come facciamo solitamente, quindi avere questa micro spallina per avere il collo più ovale. Adesso posso andare a fare le maniche. Per una taglia M vi consiglio di fare totali quattro uh, motivi e iniziare il quinto motivo. Per una taglia L vi consiglio di fare 5 motivi e iniziare il sesto, in modo tale appunto da avere lo scalfo più largo. Per poter fare la manica io ricomincerò a lavorare nella parte sotto della manica quindi vedete qui dove abbiamo la maglia alta del dietro e la maglia alta del davanti lavorerò sempre con un centro del 4 e mezzo e lavorerò sempre con il filato a calico però ogni quattro motivi come abbiamo fatto per la maglia i primi due giri del quinto motivo lo andrò a fare col baci rubati quindi mi aggancio sotto e vado a fare il primo giro quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale successiva e di nuovo ad fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta adesso salto una maglia alto orizzontale vado dove ho invece la, la, la maglia alta orizzontale successiva scusatemi nella, eh, nel forellino tra le due maglie alte orizzontali vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione maglia alta faccio in questa maniera perché non devo andare ad allargare il mio scalfo quindi la manica mi deve essere eh, non troppo larga né troppo stretta quindi vado così se invece avete bisogno di allargare o di stringere la manica perché la volete fare più larga più stretta andate ad allargarla ehm, Facendo più maglie, cioè il ventagli tra ogni, in ogni maglia, maglia alta orizzontale. Se invece dovete stringere ulteriormente la prossima maglia alta, invece di fare come me, che io adesso vado dove ho la maglia alto orizzontale, non la prima ma la seconda, andate invece a fare qui dove avete il forellino piccolo. Questo se dovete stringere un po' la lavorazione, io adesso continuerò a lavorare in questa maniera alternando un po' le maglie alte. Vi dirò alla fine, eh, scusate, i ventagli e vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto per tutto il giro manica. Allora, di ventagli in totale ne ho fatto 15, quindi chiudo la mia e la mia primo giro andando a fare una maglia bassissima. E adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro, quindi ritorneremo a fare la lavorazione in tondo, quindi senza che ve la faccio rivedere. Ricordatevi solo che se state facendo come me, che alternate il colore, ogni volta che arrivate al quarto motivo, il quinto motivo, i primi due giri, li ho fate col bacio rubati. Ho terminato la manica, ho fatto in totale 15 motivi, ma dell'ultimo motivo ho fatto soltanto i due primi, primi giri, in modo da non finire con il giro di maglie alte. Adesso farò anche la seconda manica e la nostra maglia sarà così terminata.